Oggi prepareremo le lenticchie in umido. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono: cipolla, carote, prezzemolo, basilico, olio, pomodori ciliegino, pepe nero, sale, dado bimbi, lenticchie secche e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla, le carote, il prezzemolo e il basilico, e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 8. Li uniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio, i pomodorini, il sale e il pepe. Facciamo amalgamare per 5 minuti. 120 ⁇ velocità 1 aggiungiamo adesso le lenticchie il dado e l'acqua E lo facciamo cuocere per 50 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Con il cestello al posto del misurino. Le lenticchie sono cotte, andiamo a impiattare. Lenticchie in umido. Grazie e alla prossima ricetta.